Buongiorno, benvenuti nella mia sala da pranzo, sono qua con i colori, stavo pianificando e mi è venuto in mente di farvi questo video che forse potrebbe esservi utile, eh, almeno per me lo è e voglio condividerlo con voi, sapete che dal primo di gennaio ho iniziato questo percorso per cambiare stile di vita, alimentazione volermi bene e mi sta dando parecchi risultati a livello emotivo, a livello fisico, a livello mentale e quindi sapete che ve li sto condividendo piano piano. La pianificazione per me è diventata parte integrante della mia quotidianità ed è quella che mi aiuta a mantenere il focus sull'obiettivo che mi sono prefissata, sul, ovvero lo stare bene, lo stare serena, perdere peso. E, ehm, e queste, queste due cose mi aiutano tantissimo perché, cioè queste due cose, la pianificazione mi aiuta tantissimo perché ovviamente io mi gestisco il tempo, non vado in ansia, quindi non vado in sbatti se eh, eh, non mi ricordo di fare una cosa perché mi scrivo quello che devo fare. E, eh, poi ho la soddisfazione alla sera di tirare le righe o comunque mano a mano che le faccio tiro la riga o lo spunto o faccio il check o lo coloro. E per me è un'enorme soddisfazione perché ho oh, anche oggi ce l'ho fatta, anche questa settimana, per una settimana ho preso fatto quella abitudine. Sono cose semplici e magari vi possono sembrare banali, però io in questo momento sono esattamente come un bambino. I bambini sapete che ogni giorno scoprono qualcosa, imparano a camminare, imparano a mangiare, imparano a vivere. Lo stesso devo fare io, io oh, sono sempre stata molto disorganizzata, disordinata casa mia è sempre stata nel caos, eccetera, mi rendo conto che è ora di cambiare, perché per stare bene mentalmente proprio bisogna mettere ordine e la pianificazione aiuta tantissimo. Partiamo da questa, questo è il mio libro di ricette, ovviamente raccolgo le mie ricette, ma soprattutto pianifico i pasti, magari ne parliamo se vi interessa dettagliatamente, ehm in un video più specifico io qua segno tutte le cose che voglio fare ovviamente alterno le settimane in cui sono in ufficio le settimane in cui sono a casa le settimane in cui sono in ufficio ovviamente come in questo caso il mio pranzo coinciderà con quella cena questo per non stare a spignattare e a sporcare 27 padelle mentre se sono a casa ehm, comunque io tendo a variare moltissimo no, questa sarà la settimana d'ufficio io tendo a variare moltissimo le cose da mangiare eh, includo cereali eccetera eccetera però appunto magari nello specifico se eh, vi può tornare utile ve ne parlo in un video parte Cosa mi serve la pianificazione dei pasti? Beh, ovviamente a gestire il tempo, quindi sapere che cosa devo andare a cucinare e quando per esempio il mercoledì io metto sempre una minestra, che può essere di verdura o di legumi perché è il giorno in cui lei trova a Brescia ad allenarsi insieme al venerdì eh, però ehm, nel caso specifico io qua mi devo partire il giorno prima perché, eh, a cucinare perché ovviamente devo arrivare al mercoledì perché noi torniamo a casa alle nove e mezza e quindi lei deve eh, mangiare in fretta perché mi mangia anche il tavolo e quindi non devo sprecare tempo e, insomma la pianificazione dei pasti mi aiuta tantissimo in questo e poi soprattutto perché tengo sotto controllo gli sprechi non vado a comprare solo quello che mi serve non vado a buttare via cose e, ma soprattutto per me serve anche per non comprare le cavolate, le patatine, gli snack, le bibite casate tutte quelle cavolate lì che ci fanno ingrassare e eh, quindi per me è molto utile se vi può tornare se vi può essere d'aiuto fatemelo sapere che ne parliamo più nello specifico e vi parlo del mio piano alimentare però ricordatevi sempre che ogni persona è fatta a sé ed è meglio andare da uno specialista quindi da un dietologo o un nutrizionista come ho fatto io la mia agenda delle routine invece è molto semplice eccola qua in questi tre mesi è cambiata tantissimo perché, vediamo se riesco a beccarvi un giorno ehm, tipo, vediamo un po', dove non ho. ecco per esempio qua, all'inizio di febbraio, quindi il mese scorso, per me era ancora importante segnarmi il movimento e il menu e quindi eh, consisteva semplicemente nel segnare questo poi mano a mano che sono andata avanti ho aggiunto eh, cose da fare e eh, piccole abitudini da prendere quindi come vedete scrivo proprio cose semplici come il rifare i letti perché la mia zia diceva sempre che una casa disordinata, se tu rifai il letto e lavi i piatti nell'acquaio sembra già più ordinata, ed è verissimo. Vabbè, queste sono le cose che devo andare a cucire, devo ricordarmi di preparare il pranzo domani, perché sia io che mio marito siamo in ufficio e tre qua a casa da sola in didattica a distanza, e quindi... Eh, si può scaldare semplicemente il pranzo, devo mettere via i panni da piegare, queste sono le abitudini beauty che sto tentando di prendere, queste sono due new, new entry, voglio infatti andare a letto prima, perché assolutamente vado a letto verso mezzanotte, luna, e quindi con la conseguenza che alla mattina faccio fatica a alzarmi, ma adesso ho in mente, come potete vedere, che voglio svegliarmi alle 6, perché per esempio domani vado in ufficio e io e dal, oh, esco di casa alle sette e mezza, in quest'ora e mezza voglio fare tutte queste cose qua. <ride> e, e niente praticamente ehm, cos'è che altro ah e poi voglio leggere quindi prendere quel tempo che io impiego nel uh, guardare video su youtube piuttosto che cazzeggiare su instagram o su facebook io voglio semplicemente a una certa ora augurare la buonanotte a tutti quanti chiudere e eh, leggere, dedicarmi alla lettura, che è un hobby che ho sempre amato tantissimo, ma che per questioni di tempo, attenzione e concentrazione non sono mai riuscita a fare e quindi voglio proprio farlo. E poi, ovviamente, includo lo stretching, la respirazione, la tisana e il washa. Queste sono cose che in parte tipo il quasha o il dry brush o la pulizia del cavorale, così stanno diventando routine, però ancora sento il bisogno di scriverle. Io cosa faccio? Praticamente mi segno le cose da fare e quelle abitudini che sto prendendo o devo ancora prendere come in questo caso, e proprio perché io poi guardo sempre, sempre l'agenda sotto mano me la guardo e dico ok devo fare questa cosa qua adesso mi prendo il tempo e la faccio sono piccole cose, non dovete pianificare eh, un palazzo o che ne so, le pulizie di Versailles eh, sono quelle piccole buone abitudini che eh, servono per essere migliori con noi stessi e col mondo facendo in questa maniera io mi sono proprio resa conto che eh, andando a caso andavo in ansia perché dicevo cavolo avevo pensato di fare il guascio e non l'ho fatto e no però vedi l'ho scritto adesso quindi devo sapere che nella mia giornata ci deve essere lo spazio per il guascio devo sapere che nella mia giornata ci devono essere dieci minuti per fare respirazione oppure che nella mia giornata eh, devo trovare due minuti per fare una maschera viso cioè mh, sono quelle piccole cose che mi aiutano a gestire il tempo io sono refrattaria agli schemi, refrattaria, non, so, non faccio spirali del tempo uso colori di vario genere, colori, li uso solo per tirare una riga quando ho fatto le cose, ho usato il penarellino, tiro una riga e basta per dire però mi aiuta proprio a tenere sotto controllo quello che faccio e mi sono resa conto che rispetto a quello che facevo prima eh, faccio tanto di più perché poi a volte sa, arrivo alla fine che magari ho, ho tirato le righe su tutte le cose mi avanza tempo e magari faccio, riordino quel cassetto, riordino le scarpe o do una spolverata cioè sono quelle piccole cose che eh, mi aiutano a pianificare il tempo e farmi vedere che posso essere molto più produttiva di così questa è la mia nuova sfida di marzo ve ne ho parlato in un qualche video forse eh, ma non so se ve l'ho già messo su quello delle abitudini e eh, questa è la mh, è praticamente la sfida di marzo ovvero il declutter il riordino perché sapete che io sono proprio disordinatissima veramente il regno, il caos in casa mia e facendo in questa maniera sappiate che sono da inizio marzo no? perché ho iniziato proprio il primo di marzo la casa è guardabile, è molto più in ordine, è molto più eh, sistemata e sto andando a fare spazio, a liberarmi di quelle cose che non voglio più, che non mi piacciono più che non sono più mie e mi sta aiutando tantissimo anche qui su questo argomento vi voglio fare un video fatemi sapere se vi può interessare perché sembra scontato sembra solo una cosa di pulizia e in realtà il declutter aiuta a lasciare andare le cose ci aiuta proprio a liberarci dai pesi morti dentro che abbiamo e ci portiamo ogni giorno io come vedete ve lo stavo dicendo prima, stavo eh, pianificando eh, domani, eh, quindi proseguirò con la taverna a sistemare. E queste sono le cose basiche che voglio fare. Sono tutte cose che sembrano tantissime poi alla fine, però, quanti minuti ci mettiamo? Vabbè, a parte il saluto al sole che ovviamente ha il suo tempo, o il guascia, però... Davvero, sono tutte cose da due o tre minuti e non ce ne rendiamo conto. Non ci, io non mi sono resa conto di quello che facevo, o meglio, non facevo finché non l'ho scritto nero su bianco. Ecco perché allora la pianificazione per me è molto, molto utile. Niente ragazzi, spero che questo video vi possa essere d'aiuto o di ispirazione a migliorarvi e ricordatevi di apprezzarvi sempre. Io qua ancora non l'ho fatto, ma generalmente mi segno sempre una frase motivazionale, perché ci dobbiamo dare carica e stare su. E niente, vi mando un bacione al prossimo video. Ciao!